Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Sono Tony Gamer 17, ragazzi. Oggi vi spiego come risolvere l'audio che è troppo basso oppure altri problemi di audio perché mesi fa, mesi fa ho fatto un video su come risolvere i problemi dell'audio. Molti mi hanno commentato dicendo che avevano problemi riguardo alle cuffie che non si collegavano, cuffie che avevano problemi oppure casse che non andavano più o meno bene quindi. Ho voluto rifare questo video, ma questa volta aggiungendo anche un'altra un'altra uh, un guida accanto a questa, quella di aumentare l'audio del PC. Allora, se l'audio del PC si sente troppo basso, significa che dipende dalle cuffie. Ad esempio, io che ho le cuffie Razer Kraken, sono fatte apposta per essere usate assieme al driver che sta più o meno 20 euro. Cioè io una volta speso, l... ho speso i soldi per le cuffie Devo comprarmi anche il driver Beh, Quindi ho provato a usare questa applicazione di nome Le Questa qui Assieme alla... alle cuffie Razer Kraken E ho visto che non funziona Ma provando questa applicazione con altre cuffie Che non hanno un driver Funziona cioè, ad esempio le cuffie OneNote che me le amplifica parecchio, ti botto, cioè mi fa stonare le orecchie e funziona. Quindi, se avete delle cuffie uh, costosissime e avete anche un driver che è gratuito oppure a pagamento, usate quello. Non potete usare altri driver oppure altri, altre applicazioni. Quindi, io chiudo tutto e adesso risolviamo questo fatto dell'errore delle cuffie e dell'audio, vabbè. Allora, innanzitutto andiamo sulle impostazioni di audio. Cerchiamo di capire qual è il nostro errore. Allora, vado un attimo sulle altre impostazioni audio. Andiamo qua sopra. Uh, Impatto parlanti, proprietà e andiamo su avanzate. Qui possiamo risolvere il problema dell'audio facendo il formato predefinito scegliendo la qualità professionale la frequenza delle cuffie io vi consiglio qualità DVD e faccio ok chiudo qua se avete altri problemi andiamo su gestione dispositivi gestione dispositivi input e output audio Andiamo su altoparlanti, che sarebbero le mie cuffie, proprietà, dettagli, driver, eccoli qua. Quindi io vi consiglio di fare qualche aggiornamento ogni settimana, due oppure ogni mese, per vedere se, per vedere se hanno lanciato qualche aggiornamento riguardo all'audio, soprattutto Windows, se si occupa anche di queste cose qua. Quindi dettagli driver... Ok, nessun file di driver richiesto caricato con questo, questo dispositivo Quindi io faccio aggiornare driver Cerca i driver nel tuo computer oppure cerca automaticamente i driver Ok, sono già installati Se a voi esce, non lo so, qualcosa tipo... Um, una selezione qua sotto che vi dice di cliccare quindi bingo avete fatto bingo nel senso che se c'è qua sotto qualche aggiornamento oppure qualche driver da installare fatelo Fatelo immediatamente oppure cerca driver aggiornati windows update come potete vedere io non, non, non ho problemi di audio non ho, ah, non ho problemi dell'audio che è bassissimo quindi chiudo tutto Oppure fate una disinstallazione del dispositivo, poi riavviate il PC e reinstallate il dispositivo e aggiornate i driver del dispositivo e avete fatto. Okay. Se questo non dovesse funzionare andiamo su ultima fase, quindi andiamo un attimo di nuovo su impostazioni audio, scriviamo uh, risoluzione di altri problemi andiamo su riproduzione audio esegui rilevamento dei problemi eccolo qua avanti si sì, apri ah, miglioramenti audio ci porterà su questa scheda ok, qui possiamo usare l'audio surround virtuale che sarebbe io assieme al razer, ho un driver che sarebbe surround 7.1 quindi se lo avvio cioè se metto la spunta qua sopra la seleziono mi aumenta così l'audio ok di un bel po equalizzazione sonorità correzione ambientale oppure ci potrebbe servire ok avanti esegui il test di calibrazione sta facendo un test nelle cuffie il segnale del microfono è basso questo qua del microfono Certo il microfono delle cuffie E per finire andiamo su Windows Sonic per cuffie Oppure se abilitato Cioè, voi c'è questo audio spaziale Mettete su Windows Sonic per cuffie Facciamo tutto per amplificare qui l'audio tutto E quindi ragazzi abbiamo cercato di risolvere questo errore dei problemi di audio Riguardo all'aggiornamento dei driver Impostazione dei problemi di audio Uh, disinstallare il driver uh, capire qual è il problema quindi se su impostazioni sono dispositivi allora faccio vedere gestione dispositivi un attimo okay. se qui vicino c'è un cartellino giallo significa che qualcosa è andato storto quindi cercate di disabilitare il dispositivo di staccarlo dal pc rimetterlo e abilitare il dispositivo l'avete fatto, si è risolto da solo, io queste cose le facevo su un portatile vecchiotto e funzionavano queste cose, mi sembra che funzioni ancora anche oggi <ride> quindi ragazzi spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo eh, questo è il massimo che posso fare per voi eh, ragazzi se no dovete comprarvi dei driver e amplificare così le vostre cuffie e niente, eh, grazie a tutti per questa visione e eh, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!